E' Nessi, prima vinavano così, no. uh, così proprio, così come il oh, però... Perché è sparito questa No, no, no, no, no, no, no, no, no, un preventivo di quanto va a sforare il preventivo che mi ha fatto Allora, considerando che i danni erano maggiori considerando che ci devo calcolare l'IVA considerando che io ho dovuto anche pensare alle vernice si sfora per una cifra superiore al preventivo previsto di 650 euro è, è, stato eh, è stato il meglio è me stato il meglio l'avevo detto. Pensare. e me l'aveva detto eh signora, di questi tempi eh, che dobbiamo eh, fare eh, ripeto, questo Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, a che punto siamo? Siamo sempre a buon punto. <ride> Mi dica. No, volevo sapere poi alla fine quanto si spende. Eh. Lei, che è un uomo così affascinante, così... <ride> sembra facoltoso come quell'attore in quel film con Giulia Roberts. Com'è che si chiama? Di Sergì, ecco, lei è proprio uguale a Di Sergì. L'ho detto io. E cioè, anch io. Eh, anche io. Insomma, lo vuol sapere? Ma che me ne frega a me, si fa fare tanto. No, no, eh? Perché che dico, quanto, quanto? Considerando l'IVA? Sì, l'IVA. Considerando i pezzi aggiuntivi? Sì, i pezzi aggiuntivi, sì. Pezzi aggiuntivi. Considerando la sostituzione? Sì, anche la sostituzione. La mano d'opera? Tutto. 1500 euro eh? Ci fa si no, fa no no, no. allora la macchina è mia e pago io quindi casomai ah, parliamone noi paga lei? Sì, pago io Aspettate no, un attimo No, stavo dicendo, eh, signora Benedetta, lei è splendida come al solito, poi questa pelliccia le dona, questo taglio di capelli. Si sì, guardi, la blocco subito. Mi, mi può dire il prezzo effettivo quanto potrebbe Facciamoli essere? Facciamo sì, si fa 3.000 euro, tutto compreso, non se ne parla più. Vi offro anche il caffè eh? perfetto, grazie, il vai. Il caffè sì, il caffè lo prendo. No, il momento. caffè si prende a casa, Ma vai a riciargirlo. Il caffè, 3.000 euro, ricergir. il caffè. Riciarginori, vai, non lo decessi. Il caffè, vai. 3.000 euro, schiva le Allora, eh, non c'è, non c'è, però, sì, appena arriva glielo dico. Gli ho detto, me l'hai cercato, va bene? Ascolta, se non c'è, e non c'è, che devo fare? Vabbè, comunque, guarda, non ti preoccupare, glielo dico io, glielo dico io, va bene? Vai, ciao, ciao, ciao, ciao. Eh, ma glielo dico, eh? Glielo dico davvero, questa volta, eh, tu grazie glielo dico. Ciao! Eh, proprio bene, guarda. Te vai troppo forte in macchina. In macchina proprio? Ti hai dei ancora. problemini qui. Ma che mi vado a portare in macchina? E ma te lo so, lo so, lo so. Che, ti conoscerò, lo so. Tu sei andata 150-160. Ma te sei grullo, c'era anche coda, andavo piano. Eh, coda, vai così. Te. Ma che ma cosa dici? Ma te sei pazzo, ti hai bevuto. Che hai fatto? No, non ho bevuto niente. allora? Come ha detto la Giulia. Ma Giulia a casa sua ma cosa ne sale? Ti certo? ha telefonato carina, ti ha telefonato. E se mi ha telefonato? Ti ha telefonato, capito? Eh. E allora, gli hanno detto che eri irraggiungibile. Sicché come Mino c'è 50-70 andate. Capito? La mia Spidi Gonzalez, lì. Allora, devi curare sempre io te l'ho detto, prendi le pastiglie, perché te stai male, molto Amore per la qualità. Ricette antiche. Rispetto delle regole. Corsini. Arte dolciaria di Toscana. Sembra incredibile, ma i sintomi dell'influenza femminile e maschile sono gli stessi. Vivinci agisce contemporaneamente sui sintomi influenzali di tutti. Vivinci. È Menarini.